Buonasera a tutti, anche questa sera riusciamo a presentare un importante contributo ai nostri temi dopo la testimonianza lo scorso 5 maggio del, di quelli che sono gli shock post-traumatici dei reduci dalle guerre, di tutte le guerre, e, la presentazione la scorsa settimana dicevo del libro di Edward Tick, Il ritorno del guerriero, eh, analizziamo oggi una, una storia una narrazione eh, tratta dal libro di paolo calvino in guerra non andare eh, edito da neos eh, è uscito a torino nel 2019 partiamo da questa narrazione per eh, affrontare il tema della guerra del suo del suo eh, non senso e eh, soprattutto eh, per chi poi la vive forzatamente, lontano da, dai suoi amori, dai suoi affetti. Eh, Paolo Calvino ci racconta la storia del nonno e anche la storia dello shock post-traumatico subito da questo ex eh, combattente costretto a partire eh, per la guerra di Etiopia eh, negli, anni del, degli anni, de, negli anni 30 del, del secolo scorso e che però eh, riesce comunque a raccontare al nipote l'assurdità, l'inutilità, la mancanza di, di ogni senso di eh, umanità nelle guerre. Eh, Paolo Calvino racconta questa storia, ci offre questa sera la possibilità di un importantissimo dialogo con Giorgio Barazza, il nostro socio che ha analizzato, letto e approfondito il testo. Eh, la presentazione è corredata da tutta una serie di fotografie, qui in queste slide potete vederne alcune d'epoca eh, che riportano di, eh, questo giovane soldato italiano eh, che si è, si è trovato costretto a, a dover affrontare questo doloroso viaggio. E ringraziamo soprattutto Paolo Calvino per questo, per questo lavoro e per la profondità di analisi eh, tratta proprio da un'esperienza personale che ha dei, dei tratti anche di, di, di intimità e che quindi per questo è molto molto rispettabile lo ringraziamo per aver aperto eh, questa storia a, a noi e al Centro Studi di Aegis e a tutti i suoi frequentatori. Grazie e passiamo subito alla visione della registrazione dell'incontro. Allora, okay. Devo dire che questo incontro si colloca all'interno di una serie incontri che affrontano il tema dei conflitti, delle guerre, dell'ambiente, insomma a 360 gradi come possiamo vedere un po' tutte queste tematiche collaterali con, con il tema guerra. È un percorso che c'è tutti i giovedì, ormai da quanto da una dozzina almeno di.. Sì, questo è già il secondo anno, non mi sembra? E quindi andrà avanti così. E ci, oltre all'incontro che abbiamo oggi sarà interessante vedere il 9 di giugno con Mantegazza che viene a presentare un suo libro Pedagogia della resistenza. Mm -hmm. Così facciamo anche un po' di pubblicità. E, e adesso, Nome e cognome e titolo del, del tutto. La persona che presenterà il libro si chiama Paolo Calvino lui si presenterà per i fatti suoi perché che, che che, che, che, che, che io faccio domande un po' strane eh, e, e, e, e, e io l'ho conosciuto perché è eh, un amico della dottoressa per, ehm. Lucia Comer eh, che è la nostra dottoressa di famiglia poi è diventato un socio server di nuovo quest'anno mm. mentre non era anche negli un anni annita. passati e bom, è un grande viaggiatore Piedi, senza tre, piedi tre, maniera, e treni, e altri varie eh, boh, Il resto parla di te. Eh. Eh, il libro, naturalmente, è Non andare in guerra. No? Non andare in guerra, che è un libro che lui ha scritto, un po' eh, molto interessante, perché coniuga un po' l'esperienza personale con l'esperienza familiare con problemi sociali delle guerre. Ecco, Questo intreccio è eh, stimolante perché permette di tenere conto di, di, di questi collegamenti che ci sono comunque in tutte le situazioni, attraverso la vita di ciascuno. E, e boh, io lascerei a lui la parola per presentare il libro e poi io gli avevo già mandato a lui. 23 punti che eh, infatti li sono andati a rivedere Avevo uno per uno poco, leggendolo per cui poi vediamo casomai qualcuno di questi sì, che volentieri. può essere interessante diciamo, affrontare. Perché all'interno di questa sua presentazione c'è anche delle riflessioni su chi siamo. Sul sul non mio, <ride> perché c'è tutta una cultura di studi suoi eh, filosofici indiani sì. o cose di questo tipo, anche la parola. Grazie. Bene, allora, eh, beh, intanto grazie per l'invito, per l'accoglienza. Un saluto anche allora, oltre che ai presenti, a chi guarderà la registrazione e beh, io direi eh, brevemente come è nato questo libro e poi mi sottopongo volentieri alle tue, alle tue domande eh, perché eh, il libro avrebbe, sì giustamente mi chiedono di far vedere la copertina del libro <ride> perché eh, io l'ho proiettata ma nel telefono non si vede giustamente eh, beh, così mi permette, questo mi dà anche l'occasione di ringraziare la casa editrice che mi aveva eh, in qualche modo incoraggiato in questo progetto dopo, dopo aver pubblicato dei miei racconti di viaggio ma racconti brevi. No? Eh, visto che ci siamo, faccio anche un po' di pubblicità. <ride> e, e se qualcuno vuole domani pomeriggio al salone presenteremo la nuova antologia di quest'anno che è arrivata al quinto anno eh, perché non è così semplice pubblicare racconti brevi eh, sì ci sono alcune riviste online, cartacee che lo fanno però eh, poche case editrici pubblicano delle racconte di racconti eh, e tanto più di racconti di viaggio eh, la, la Neos aveva cinque anni fa deciso di lanciare questa antologia annuale io avevo partecipato e quindi poi dopo un paio di edizioni eh, mi avevano incoraggiato a scrivere un racconto più lungo e così è nato questo libro, la cui genesi però in realtà è lontanissima perché eh, come ha già accennato Giorgio prima eh, c'è una storia di famiglia che è quella di mio nonno materno che venne, eh, ahimè, eh, per lui eh, mandato nella guerra di Etiopia nel 1935. E come ho cercato un po' di, di raccontare nel libro, eh, per quel poco che ho capito io, eh, ne è tornato traumatizzato, io ho scritto che eh, normalmente sulle lapidi che ricordano le vittime delle guerre ci sono i morti, i, i cosiddetti caduti, eh, e sembrerebbe quasi dalle lapidi che chi è tornato vivo poi abbia potuto riprendere la sua vita, eh, non dico come se niente fosse, ma, ma come dire, è sopravvissuto, bene ho paura che la realtà sia diversa, che chi, chi torna da una guerra la sua vita non la possa più avere o perlomeno quello che aveva immaginato, desiderato per la propria vita eh, forse non è più possibile viverlo perché si ha a che fare con dei traumi fortissimi adesso no, ovviamente non, non, non, non ho le competenze e, e ne sapete molto più di me di, di, di cosa succede eh, per quello appunto che, che, che ho cercato di raccontare mio nonno ha, ha faticato molto a, a, a ritornare ad avere una vita normale poi eh, quando è stato più anziano eh, c'è stata una io la considero una coincidenza fortunata spero che anche per lui sia stato un beneficio quando è stato più anziano e io ho cominciato a essere un bambino di 10-11 anni ha pensato che forse, o almeno così l'ho interpretato io che fosse bene raccontarmi qualcosa lui non aveva ovviamente per tanti anni mai voluto parlare dei ricordi di guerra e da queste conversazioni, questi racconti che peraltro erano anche molto brevi, lui non è che si dilungasse e che fossero dei racconti per nulla epici, eroici, ma nemmeno morbosi e era, poi l'ho capito col tempo, un modo per mettermi in guardia e il titolo In Guardia Non Andare era la, la conclusione dei suoi racconti no? detto molto brevemente il, il, il suo messaggio era è qualcosa di talmente terribile che non andarci per nessuna ragione al mondo, ecco questo era un po' quello che lui voleva dire e giustamente a me bambino di 11 anni queste cose sembravano stranissime, no? però giustamente lui diceva non farti incantare da come te la raccontano, <ride> perché lui ha vissuto invece un'epoca in cui da bambino la guerra gli era stata magnificata, no? perché un uomo nato nel 1913 eh, a parte i primissimi anni lui non era una persona eh, che abbia avuto la possibilità di studiare ha fatto la sesta elementare perché esisteva la sesta elementare a inizio secolo e poi eh, proveniva da una famiglia che, che, che non ha potuto farlo studiare è andato a lavorare però facendo due rapidi calcoli a, a parte i primi anni appunto delle elementari dopo è stato esposto alla propaganda fascista all'esaltazione l'esaltazione della Romanità, della guerra, eccetera, eccetera. Quindi, come probabilmente un po' tutta la sua generazione, è partito incosciente, di, di, di, totalmente inconsapevole di cosa eh, si sarebbe trovato di fronte. Quello che ho anche cercato di raccontare all'inizio del libro è che eh, sono stati eh, lui e tutti i suoi commilitoni, la sua generazione, sono stati tenuti all'oscuro, no, non solo di cosa fosse la guerra, ma anche di quali fossero i progetti, i programmi. No? È interessante ehm, che i preparativi per la guerra di Etiopia siano cominciati alla fine del 1932, eh, ovviamente la cosiddetta opinione pubblica non ne sapeva nulla, era una cosa che si dibatteva in, in gran consiglio del fascismo, eh, ma gli stessi... Le, gli stessi reparti che erano destinati ad andare in guerra non hanno saputo nulla fino all'ultimissimo momento. Eh, anzi, c'è una lettera di mio nonno che, che io trovo veramente, penso che abbia vissuto dei momenti terribili. No? Eh, li, li hanno in un certo senso anche illusi, che, eh, li hanno, specifico, li hanno mandati a fare delle esercitazioni in Alto Adige senza dire che ovviamente erano in funzione della guerra in montagna che sarebbe stata in Etiopia, ecc. poi alla fine di queste esercitazioni arriva Mussolini, incontra le truppe e lì dicono che alcuni reparti andranno in Etiopia, ma non tutti, no? quindi creando ancora un'ulteriore illusione, saremo in quelli che vanno, in quelli che non vanno, poi ovviamente... Al, al loro reggimento hanno detto no, voi state tranquilli non andrete probabilmente questo l'hanno detto a tutti no? perché poi tutti sono partiti invece, no, quindi c'è stato anche un così e infatti poi a me è venuto da fare una riflessione che forse que questo passaggio di informazioni potrebbe essere un po' visto come una specie di indicatore di Chiaramente di trasparenza e di democraticità di, di una società, no? cioè l'estremo peggiore è quello che ha vissuto mio nonno, è quello in cui ti stanno preparando una guerra e non te lo dicono, e poi a un certo punto ti prendono, ti, ti caricano una nave e ti mandano. E, e, e, e lo stesso per tutto il resto della popolazione. Forse l'ideale opposto no? sarebbe quello di un sistema politico in cui il dibattito sulle decisioni fosse il massimo della trasparenza e fossero no, un po' quella che qualcuno chiama, correggetemi se sbaglio, eh, se, se dico delle stupidaggini fermatevi, no, la, la, la democrazia deliberativa, no, quella in cui i cittadini sono bene informati, documentati su quelle che sono le decisioni da prendere e poi nel, nel, nel processo di partecipazione alla vita politica si discute di qualcosa di cui si sa, no? eh, invece questo non era ovviamente il loro caso. Eh, già da quando era partito per il servizio militare, quindi faccio un passo indietro al 1933, eh, quando era ventenne, eh, mio nonno aveva preso l'abitudine di scrivere delle lettere alla fidanzata, quella che poi diventerà sua moglie, quindi madre di mia madre, quindi mia nonna. E, mia nonna ha avuto l'ottima idea di conservarle queste lettere, no? fin dal, dal 1933 eh, fino alla, alla fine della guerra d'Etiopia e anche un po' oltre, le ha conservate, le ha messe in una scatola, ha chiuso questa scatola con un nastro, e ha deciso che nessuno avrebbe letto quelle lettere finché lei fosse stata viva, giustamente, no? Più che legittimo, che, che una cosa così intima e personale rimanesse, eh, rimanesse solo in questo modo chiusa dal nastro. Eh, purtroppo i miei nonni sono venuti a mancare eh, a poco tempo, a poca distanza l'uno dall'altro, tra il 95 e il 96, tra il dicembre 95 e l'aprile del 96, e come potete facilmente immaginare, una delle cose che ho fatto dopo che è mancata mia nonna è stato aprire questa, questa scatola, togliere, slegare il nastro e leggere queste lettere. E anche perché, come dicevo prima, mio nonno era sempre stato molto parco di racconti, no? il minimo indispensabile per far capire che si trattasse di, di un qualcosa di terribile e poi basta. Eh, ma io nel frattempo avevo anche cominciato poi eh, negli anni dell'università eh, a cercare di capire qualcosa di più su questa guerra leggendo eh, i lavori degli storici e anche lì facendo questa riflessione quando c'era la guerra in corso mio nonno come tutti gli altri non sapeva niente di questa guerra no? eh, quello che gli italiani avevano potuto sapere era a malapena le memorie del maresciallo Badoglio che dopo aver eh, concluso questa campagna aveva pubblicato questo, questo libro di memorie ovviamente con la sua versione dei, dei fatti poi ce n'era stato uno del maresciallo graziani e insomma al di là di, di questi che potremmo definire memorialistica ufficiale non, non c'era no? invece a partire dagli anni 60 c'è stata una generazione di storici ovviamente eh, eh, iniziata questa, questa generazione da angelo del boca che eh, andando ad aprire i cosiddetti armadi uno famoso, l'armadio della vergogna di cui poi si era parlato molto ma comunque andando a lavorare sulle fonti degli archivi ufficiali, ministeriali e statali no? quindi non prendendo chissà quali fonti ma quelle eh, più ufficiali di così eh, ha ricostruito questa guerra poi ovviamente ci sono stati altri storici successivamente e a me colpiva questo fatto che eh, la nostra generazione ha potuto sapere di quella guerra molto di più di quello che ha saputo chi l'ha vissuta chi, chi, chi, chi è stato in Etiopia e chi aspettava chi era andato in Etiopia eccetera eccetera e anche quello è un indicatore positivo secondo me perché eh, che uno storico possa lavorare sugli archivi è una buona cosa e che possa pubblicare del Bocca negli anni 60 ha incontrato moltissime difficoltà eh, soprattutto poi nella era stato denunciato per vilipendio all'esercito, era stato osteggiato in vari modi, c'erano stati i, i famosi dibattiti con Montanelli che si ostinava a, a dare una versione insomma, della guerra d'Etiopia piuttosto discutibile e, e così via. E... Tornando a mio nonno, che come ho detto prima non era una persona eh, colta, era un ragazzino di campagna a vent'anni che aveva fatto solo elementari, doveva aver avuto però una bravissima maestra o maestro, non, non lo so, eh, anzi no lo so una maestra perché ho visto la foto, scusate, ho visto la foto della del, del, del quinta la del sesta elementare, e che gli aveva insegnato che quando si scrive una lettera bisogna scrivere luogo e data, in cui ci si trova no? e questa cosa, il fatto che su ogni lettera ci fosse il luogo e la data mi fece venire l'idea che già in qualche modo avevamo avuto perché ogni tanto con mio nonno si fantasticava ma perché non facciamo un viaggio in Etiopia andiamo a rivedere i posti dove sei stato però un po' l'anzianità, un po' la salute, un po' secondo me non è che ne avesse poi tutta questa voglia eh, se no un sì sì sì però poi insomma comunque non si è mai fatto questo viaggio invece poi una volta che ho avuto le lettere a disposizione a quel punto ho detto adesso lo faccio eh, perché so da dove le ha scritte no? quindi posso ricostruire poi come ho spiegato nel libro senza scendere troppo nei dettagli altrimenti diventa noioso Insomma, varie vicissitudini della mia vita <ride> mi hanno portato a rinviare questo. All'inizio, questo no, no, non l'ho scritto nel libro, ma eh, lo, lo confesso sempre, perché ero un po' perfezionista. Volevo rifare il viaggio come l'aveva fatto mio. No? Avrei voluto prendere una nave da Napoli attraversare il canale di Suez sbarcare a Massawa sbarcare in senso buono del termine sbarcare a Massawa e poi incamminarmi a piedi come avevano fatto loro perché loro da Massawa a Isabeba sono andati a piedi no? essendo soldati semplici lo zaino è così. però eh, erano gli anni del conflitto fra Eritrea ed Etiopia e quindi questa cosa non si poteva fare e allora parliamo di metà degli anni 90 io dicevo vabbè lo farò poi lo farò poi poi invece ci sono state questioni mie e poi ad un certo punto invece ho pensato che forse il perfezionismo è nemico del, del, del, della realizzazione no? dei, dei progetti, per cui ho detto facciamo che non vado a Massawa, non, non attraverso le a piedi, eh, vado con dei mezzi più, più, così, più contemporanei. Eh, quindi eh, questo per dire che la, adesso vi faccio vedere la carta, vi faccio solo vedere se magari riusciamo a spostare un momento eh, e poi cedo la parola a Giorgio. Allora, ehm, i viaggi in realtà sono stati due perché il primo viaggio eh, non è stato sufficiente per, vedere, per, per toccare tutti i posti c'è stata una ragione legata a questioni ferroviarie che dopo se volete vi racconto quindi quello che è l'itinerario tratteggiato è quello del nonno da Massawa fino a Addis e poi da Addis Abeba a Djibouti eh, quello, diciamo, la linea continua scura che è un anello da Addis Abeba la Gotana fino ad Adwa e Axum e poi giù di nuovo fino a Addis è il mio la parte orientale, diciamo quella da Abeba fino ad Adwa E Axum non c'entra Con eh, l'itinerario Di mio nonno Quello eh, è, è quella che prima della guerra attuale In Etiopia era la, eh, Il cosiddetto Historical route L'itinerario storico Per chi va a visitare l'Etiopia le, le città storiche del, dell'Etiopia Gondar e Axum E quindi io sono Salito a Adua in quel modo, diciamo più turistico, se vogliamo, per visitare le, le zone più interessanti dell'Etiopia, e poi invece da Adua ho raggiunto quella che in Italia prima si parlava di toponomastica, eh, è chiamata Macallé eh, che invece in, in Etiopia si chiama Michele, ma com come tutti gli altri nomi, c'è stata un po' di storpiatura. Eh, allora, già da Adua. E mi sono ritrovato sull'itinerario, perché ad Adwa c'erano arrivati da Massawa, eh, i soldati italiani, eh, però in realtà proprio ricalcare le, le, le tracce precise del, del nonno l'ho cominciato a fare da, da Michele. E, e così fino ad Addis Abeba. Addis Abeba, poi vi spiego perché, eh, avrei dovuto voluto prendere un treno per Djibouti, perché così poi aveva fatto mio nonno alla fine del, del suo... Periodo in Etiopia, ma in quel momento, parlo dell'estate del 2017, quando ci sono andato, alla fine dell'estate non era possibile perché la vecchia linea ferroviaria, quella costruita dai francesi all'inizio del Novecento, usata da mio nonno, era stata smantellata. Tranne brevissimi tratti che sono sopravvissuti, è stata smantellata. Ed era in costruzione la nuova ferrovia costruita dai cinesi. Ma non era ancora in funzione, era costruito ma non era ancora in funzione e quindi non si poteva fare. Per cui me ne sono tornato in Italia alla fine dell'estate del 2017 e ho cominciato a tenermi informato ad aspettare l'apertura della ferrovia di Zhebeba-Gibuti, quella chiamiamola cinese. Questo è avvenuto solo l'anno successivo, nel 2018, e quindi sono tornato a dicembre del 2018 per completare... E quindi per, per viaggiare su questa ferrovia disavevo a Djibouti, mi sono anche fermato qualche giorno a Djibouti, poi se volete vi dico due cose perché è un posto piuttosto diciamo, strano, e, e così ho potuto completare. Vedete solo nell'angolino in basso a, a sud ovest c'è una località che si chiama Ambo, eh, lì non sono riuscito ad andarci, eh, lì mio nonno c'era stato per un certo periodo, era stato destinato in quella località, era una località eh, di villeggiatura dell'imperatore etiope, che, che poi ovviamente come, come tante altre località era stata occupata dall'esercito italiano, per un certo periodo il suo reparto è stato mandato lì, ma lì non sono riuscito ad andarci, è l'unica eh, località che, che come vedete è rimasta fuori da, dai miei itinerari. Io mi fermerei per il momento a questa introduzione, se vuoi chiedere, perché sai, io non mi fermo. Ci sono diverse cose interessanti, intanto una canzone, lo spaventa Passeri, uh -huh. che è una canzone che è proprio il senso di inizia con figlio, non andare con i signori della guerra, no? poi potremo cantare insieme per chiudere in modo tale che ho fatto le copie in modo tale che possiamo andare avanti e quindi e proprio a partire dalla canzone una cosa che mi ha colpito è sono due, due cose tanto per iniziare sì. all'inizio del libro pagina 18 era una cosa interessante c'era un incoraggiamento sì. degli scritti che diffondevano le idee coloniali e sono pagate le persone per questa operazione, allora mm -hmm. pensavo appunto a questo, alla situazione di oggi, no, dove c'è tutti coloro che scrivono mm -hmm. e, e quindi mi aveva colpito questo, così come mi aveva colpito l'altro aspetto, il 21, è, come viene presentato il colonialismo no? come una cosa positiva no? e, e quindi il Corriere dei Piccoli mi aveva colpito perché aveva io leggevo il Corriere dei Piccoli non mi sono mai accorto che mi raccontava le palle e, e poi ci sono andato dietro a rivederle una volta che sono diventato grande per cui come gio gioca in manuale di storia no? cioè come diciamo, la cultura può orientare eh, la gente, no? la gente farla diventare eh, pazza come dice Wilhelm Reich mm. nel, nel suo scritto sull'educazione sessuale mi sembra sì, rivoluzione sì, sì, sessuale sì. No? la pazzia dei leader e la pazzia dei popoli quando si comportano in certi modi e quindi questo era un primo aspetto diciamo sì. eh, te ne dico due o tre così poi tu vuoi che rispondo a questo? No, vai, vai su quello allora. okay. sì. Perfetto. Eh, vabbè, in, intanto eh... Il, il racconto, diciamo è un racconto lungo rispetto ai, ai racconti brevi <ride> scusate l'obvietà però eh, è comunque un libro di eh, 140 pagine quindi non c'è eh, una ricostruzione di, tutta, di tutto il colonialismo italiano ci sono dei rimandi in bibliografia e nel testo ci sono alcuni riferimenti ad alcuni eh, studi che secondo me sono quelli almeno fondamentali però quello che ho provato a fare è, è, è Punto l'ha evidenziato bene: è stato di far vedere almeno due periodi decisivi per, per l'opinione che si ha in Italia del, del colonialismo. E il primo è quello, diciamo, fino 800, inizio novecento: ehm, il colonialismo italiano, non è che vi voglio fare tutto il riassunto, ma eh, l'idea del colonialismo italiano nasce. Nel, nel periodo dell'apertura del canale di Suez: no? quando eh, i governi dell'epoca italiani, eh, tra l'altro, come racconta benissimo Del Bocca e tanti altri storici, eh, tradendo clamorosamente gli ideali del risorgimento: no? perché eh, se, se il motto era stato: cioè, cioè, addirittura eh, in Del Bocca c'è un pazzo. Eh, lui cita un discorso anni 1880, di un politico che dice. Eh, che ammette inizialmente nel discorso se abbiamo lottato per l'Italia agli italiani dovremmo lasciare l'Africa agli africani però, però siccome ormai l'Africa è stata occupata quasi tutta da altre potenze europee no, allora andiamoci anche noi no, questi ragionamenti che non hanno nessuna logica ma, però eh, incomincia in quell'epoca come d'altra parte si è fatto negli altri paesi europei un eh, lavoro, possiamo dire, definirlo così, sull'opinione pubblica eh, di preparazione alle imprese coloniali no? quindi faccio solo un esempio, la diffusione della cosiddetta civilizzazione no? l'idea della cosiddetta civilizzazione, c'è la necessità di andare a civilizzare quindi a forza di parlare di necessità quando poi a un certo punto si dice andiamo è quasi come se fosse qualcosa di ovvio beh, avevamo detto che ce n'era bisogno adesso lo facciamo ehm, chiaramente poi con l'avvento del fascismo tutto questo lavoro si amplifica perché entra in gioco il mito della Romanità e, del, e dell'impero romano no? quindi questo viene ulteriormente amplificato l'altra epoca su cui io mi sono un pochino soffermato a, per quanto rapidamente è quella dopo la seconda guerra mondiale No? perché ci si aspetterebbe che dopo la seconda guerra mondiale a maggior ragione eh, concluso l'esperienza del fascismo ci sia quantomeno un lavoro di, di, di critica, no? di, di discussione di questa cosa invece incomincia un periodo un periodo che arriva fino alla fine degli anni 50 almeno se non anche qualche anno dopo di eh, ancora una volta cito del bocca di autoassoluzione ma soprattutto di distorsione del, della storia e di creazione, ehm, adesso mi rifaccio a, al titolo di, di un, eh, una serie di attività che, che sono in corso da, da qualche mese a Torino come ehm, istituto storico della resistenza, archivio nazionale del cinema, eh, diciamo polo del novecento come contenitore, no? cioè c'è una rimozione Prima ci sono stati gli orrori, poi c'è la rimozione e poi c'è la costruzione di un mito, no? che anche qui, sempre per citare un titolo di un libro di Delbocca, è il mito degli italiani brava gente, no? che, che tra l'altro è un mito perfettamente fascista, nel senso che la propaganda fascista puntava a far credere agli italiani di essere migliori degli inglesi e dei francesi, no? martellava su questo, gli inglesi e i francesi sono eh, dei criminali, noi invece siamo buoni. Peccato che non sia andata esattamente così, cioè, gli inglesi e i francesi hanno commesso i loro crimini e gli italiani hanno commesso i loro, quindi non c'era una differenza da questo punto di vista. Però, come accennavi, negli anni eh, 50 c'è un lavoro eh, di accerchiamento, no? perché ehm, gli italiani si sentono dire questa cosa dell'essere stati dei, dei colonialisti buoni, da tutte le fonti, perché si va al cinema e c'è il cinegiornale che ti dice questa cosa. Eh, leggi il Corriere dei Piccoli, ancora dopo la guerra ci sono i fumetti che eh, raccontano sempre l'africano come il bambino, scusate il termine, ma un po' scemotto, che ha bisogno del bambino italiano intelligente per fare le cose, no? Quindi sempre la civilizzazione. E... Eh, i manuali scolastici usano ancora delle espressioni del, del ventennio fascista e così via. Qualcuno si, si è chiesto, ma perché negli anni 50 fare un lavoro del genere? No? Che, che, che, che cosa giovava un lavoro del genere? Allora, intanto c'era sicuramente un, una finalità, eh, come dicono gli storici, di assoluzione dei responsabili dei crimini, no? che peraltro avevano poco da temere perché eh, Graziani... Eh, condannato come criminale di guerra, eh, ha poi scontato qualche mese e poi è stato, gli è stato abbonato tutto. Quindi mh, alla fine non è che ci fosse tanto questo pericolo. Eh, C'era una, una ragione politica di quel momento perché i governi ormai i repubblicani volevano comunque l'amministrazione, allora alla fine degli anni 40 puntavano a mantenere l'amministrazione dell'ex colonia, ottennero poi l'amministrazione fiduciaria della Somalia fino al 1960, ma comunque c'erano degli interessi diciamo, politici, economici, commerciali, eh, ai quali faceva gioco presentare il colonialismo precedente come un qualcosa già, diciamo erano gli anni in cui si cominciava a parlare di decolonizzazione, anche lì si voleva far passare il colonialismo italiano come diverso dagli altri e quindi non bisognoso di essere decolonizzato, in qualche modo. E poi, adesso lo dico in modo molto impreciso, perdonatemi, forse c'era una tendenza tipicamente italiana, eh, o perlomeno di una parte dell'opinione dell pubblica italiana, che tende sempre a sopravvalutarci e a nascondere i nostri difetti. Questo è un po' un, un tratto forse nazionale, no? Vogliamo sempre apparire... Eh, migliori di quelli che siamo e soprattutto nascondere le male fatte diciamo che un, un lavoro come quello fatto in Germania è impensabile in Italia no? non, non, non, per quanto ovviamente anche in Germania ha avuto dei, dei difetti però insomma quello che è stato fatto sarebbe impensabile per, per un popolo che tende a, a, dare un a, a darsi un'idea di sé completamente positiva eh, e non, non avere la capacità di fare dell'autocritica su, su cose molto più banali figuriamoci su, sulla guerra ehm, la chiudo sulla questione dei manuali di storia perché eh, posso dire una notizia positiva e quindi eh, eh, lo faccio subito eh, perché ehm, ci siamo sempre lamentati nel mondo scolastico che i manuali non dedicano spazio al colonialismo ehm, Soprattutto ad alcuni aspetti più tragici de, del colonialismo. Io ho citato nel libro il fatto che le, la rappresaglia di Addis Abeba del febbraio del 1937, che porta all'uccisione di migliaia di civili dopo l'attentato a Marcello Graziani, è stata messa in un libro di storia per le, superi per le superiori in Italia nel 1990. Quindi <ride> è passato un bel po' di tempo prima che qualcuno la, la inserisse. Eh, allora scusate se, se faccio diciamo, non voglio fare pubblicità personali ma diciamo che da, da quest'anno ci sono due manuali eh, che parlano di colonialismo eh, di, di due case editrici diverse quindi eh, l'anno prossimo potrà, si, si può, qualche, qualche studente potrà lavorare su, sulle pagine sul colonialismo quindi qualcosa si muove in questo mondo anche perché appunto la il lavoro degli storici a partire dagli anni 60 è, è stato notevole eh, non c'è un passaggio, questa secondo me è una cosa terribile del, del, del nostro paese non c'è un passaggio nell'opinione pubblica del lavoro degli storici se non attraverso la scuola che poi viene ascoltata fino a un certo punto ma che comunque è molto molto lento e, e che c'è una discrepanza enorme, cioè i lavori degli storici so, sono ottimi quelli degli ultimi vent'anni sono veramente ottimi ci sono in questo momento dei, dei lavori di ricercatori eccellenti ma questo non passa non, non arriva ciao scusate l'interruzione arrivate mentre parliamo di scuola ah, no, no, no, no. ultima fila Venite qua, liberiamo eh, fuori in realtà se posso dire Prego. ci sono dei manuali che invece dagli da anni almeno 80-90 ci sono molto rinnovati tipo sì. il discipione in Guardacino sì, sì, sì, sì, sì. dove si parlava sicuramente di colonia sì, di... Sì. Sì, sì, par... cioè, que quel lavoro a partire dal 90 c'è eh. stato eh, Continua, sì, eh, continua, sì, continua sì. ma è, è stato non facile, è arrivato tardi non però c'è stato c'è stato un rinnovamento proprio tra gli anni 80 e 90 della didattica della storia nei manuali delle superiori che appunto fortunatamente continua. non so perché io usavo una lingua quello che manca ancora è arrivare ad altri ambiti no? più oggi si dice generalisti c'è qualcosa nella letteratura perché ci sono molti eh, molti giovani scrittori e scrittrici che, che, che lavorano sul, sul mondo coloniale, anche di eh, magari origine o in qualche modo eh, o vissuti in Africa o discendenti o in qualche modo collegati. Eh, quello sì, anche lì poi ci sarebbe da chiederti quanto la letteratura riesca ad arrivare poi a un pubblico più ampio. Eh, c'è stato poco nel cinema, e adesso io non sono un esperto di cinema, ma forse non, non, non in una modalità che sia riuscita a cambiare l'immaginario. No? Tra l'altro, eh, mi avevi segnalato anche la questione dell'immaginario, eh, ci torno brevemente. Eh, l'immaginario è quello su cui bisogna lavorare, <ride> nel senso che eh, l'immaginario che era stato costruito dall'Africa. Era eh, anche su questo ci sono studi recenti molto buoni era un, un immaginario costruito su, su due eh, aspetti fondamentali parlo di inizio novecento eh, già ben prima dell'epoca fascista quando c'era da, da sostenere ancora prima eh, l'invasione della Libia nel 1911 e altre eh, imprese del genere e era un immaginario che era costruito sull'aspetto dell'esotismo No? quindi questi luoghi venivano presentati come luoghi meravigliosi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico eccetera, ovviamente anche come un'esagerazione delle presunte ricchezze economiche che si sarebbero potute trovare eh, e poi c'era il, il filone dell'erotismo, no? per cui eh, la l'andare in Africa era presentato come un'avventura in più sensi, no? cioè come un'avventura per l'uomo d'azione che va a compiere eh, imprese belliche oppure l'esploratore o cose di questo genere. genere. Certo, e, e poi c'era eh, invece l'avventura, se possiamo chiamarla così, eh, del, tra molte virgolette, del conquistatore di donne, no? eh, anche lì forse eh, andando a, a, far, a toccare un immaginario nazionale ancora più antico, però è chiaro che costruendo un immaginario del genere poi forse si spiega anche perché alcuni giovani siano partiti magari volontari o comunque entusiasti o cose di questo genere. Conto, conto molto la visione che uno ha di sé, ad esempio io mi sono segnato un appunto, Dimmi. se tu ti vedi martello gli altri diventano tutti dei fiori è ah, sì. no? ah, bello questa <ride> per cui chi... <ride> bella questa, bella. Triste, da, la visione che, che hai di te determina un po' la, certo. la relazione che hai poi con gli altri certo. No? Certo. Sì, sì, sì. E, no, poi ci sono altre cose che mi hanno ancora colpito allora, ehm, mi ha colpito il fatto che dove è a ah, ecco. fate ciò che volete degli etiopi Uh -huh. le parole dette dal responsabile del da, da Cortese, del Cortese il federale di Addis Abeba, del, del, del, di Addis Abeba, Addis Abeba del... dopo l'attentato di Graziani e però mi, questo mi ha colpito perché mi ha fatto scattare un meccanismo, ossia Papa eh, Gregorio VIII nel 1498 più o meno eh, eh, ha detto la stessa cosa con... ciao ha detto la stessa cosa con gli spagnoli che, che erano nell'America, una bolla papale che non è stata ancora, diciamo, ritirata, diciamo, no? sì, è, è, proprio per cui cioè, non sono esseri umani, no? certo, Quindi certo. Eh, ha ratificato questo. culturalmente l'aspetto la, culturale e micidiale in questa, in questa um, storia, no? eh, Quindi fate cosa volete di, di, di, di, degli etiopi, e dall'altra mi ha fatto scattare un'altra cosa, ha eliminato mentre partiva questa repressione, tutta elimin ha eliminato tutto il dissenso interno che c'era all'interno del, sì. degli italiani che erano presenti là. E una cosa che mi ha colpito è che buttavano gli dagli aerei i dissidenti. No? Io ero rimasto colpito quanto in Argentina era successo... Infatti, Ma invece, invece eh, siamo noi che abbiamo anticipato gli argentini. Sì, sì. Queste cose andrebbero proprio diciamo, portate, portate al, al, al, alla, alla luce del sole. Sì. Ehm, due cose positive però anche. Ehm, quando è tornato... Um, dove è andato a finire? Aspetta che ce l'ho qua. Eh. Ah no, ancora una, ancora una Tu hai parlato di italiani brava gente Ma a me ha colpito che dentro italiani brava gente Ma le truppe militari che erano là erano alpini Sì, colonna erano gli alpini Divisero e pusteria Bisogna smantellare proprio questo mito degli alpini Adesso sono successi questi fatti eh, Diciamo eh, la manifestazione di Rimini, però, sì, questa visione di quest'arma buona proprio, no? che, che non è, bra è brava a fare tante cose, ma è, è come le altre armi, in fondo, no? semplicemente che è un po' riconosciuta di più delle altre dal, dal popolo italiano, forse perché <coughs> una storia critica de degli alpini sarebbe interessante, diciamo, poterla eh, disporre. Allora, una cosa che mi ha colpito interessante è Vicoli della riconciliazione. Sì. Ah, ah. Questo è interessantissimo perché è un po' come la porta del cammello che c'è a Gerusalemme. Io ho scoperto che c'è una porta del cammello a Gerusalemme. Sì, Carlo sì. Enzo era un teologo, un prete che faceva aggiornamento dei preti a Venezia, poi lo hanno messo ai margini quando è arrivato il Papa che poi è morto dopo 20 anni, dopo 20 giorni, eh, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo I eh, eh, e lui in un suo testo eh, parla della porta del cammello che era a Gerusalemme, per cui quando a Gerusalemme parlavano della, della, del fatto che i ricchi non potevano passare eh, nella, nella gruna del lago, no? come un cammello, È più facile no? che eh, un cammello passi del cuore piuttosto che un ricco entri nel centro e ceri e riparte. Sì, eh, la frase è quella, allora, la porta del cammello era una porta che c'era per cui eh, come si i cammelli che erano carichi, eh, quando arrivavano dal deserto e arrivavano a Gerusalemme, eh, dovevano essere scaricati perché non riuscivano a passare carichi in quella porta. Certo. Dovevano togliere il carico. No? Quindi quando uno racconta il discorso sì, dei ricchi che non possono sì, entrare il sì, Regno sì, dei sì, Cieli sì, e, e parla della porta del Camerano, tutta posare. la gente lo sa. Che, che, che cosa significa? Sì. No? Deve mollare i carichi che ha. No. No? Certo. <ride> e allora è interessante questo vicolo della riconciliazione. Sì, Se sì, vuoi sì, spiegarcelo sì, un sì, po' sì, meglio sì, che così... Dicevi che c'è ancora un secondo aspetto positivo o ne parliamo dopo? No, vabbè, so, un parliamo? secondo aspetto positivo eh, ne parliamo dopo ne vediamo dopo Ok, ok Va allora pa parto dal vicolo della riconciliazione eh, eh, ci sono stato ed, ed effettivamente sono dei vicoli stretti per cui passa una persona sola per volta non, non si può passare affiancati, eh, e pare che... Ehm, ci facessero incontrare delle persone che avevano avuto dei, delle liti, dei conflitti, eh, per cui uno veniva fatto entrare nel vicolo da una parte e uno dall'altra, in modo che non potessero passarsi a fianco, so, magari girando la faccia dall'altra, o, o... cioè erano costretti a un certo punto a fermarsi faccia a faccia e parlarsi. no? E questo era un modo per iniziare una ricomposizione della vita del conflitto, no? e forse è una strategia che, che si può usare e, sì, e poi vabbè Arar è invece dall'altra parte è stata a sua volta teatro di tutta una serie di, eh, di eventi bellici perché alla fine era una città-stato che alla fine dell'Ottocento era stata conquistata dall'Etiopia, dall'Impero e tra l'altro la, la guerra per Arar si collega a un celeberrimo viaggiatore di cui anch'io ho parlato nel libro che è l'ex poeta francese Arthur Rimbaud che a un certo punto smette di fare poeta e decide di fare il trafficante d'armi e, e, e quindi va in quella zona perché negli anni 80 e dell'800 era una zona in cui c'era oggi la chiameremmo una corsa agli armamenti no? la chiameremmo un'escalation degli acquisti di armi e infatti lui va a vendere fucili all'imperatore etiope, viene ospitato eh, nel, nel palazzo imperiale, eh, la, la, poi se riesco dopo a farvela vedere, perché ho avuto qualche problema, con, con, non sono riuscito a aprire tutte le fotografie con questo eh, programma, ma se riesco ve lo, ve lo faccio vedere, eh, si può ancora vedere la casetta, quella che era la residenza degli ospiti nel, nel, nel palazzo imperiale, dove ha dormito Rimbaud era, era in realtà una capanna di fango col tetto di paglia adesso ci sono le caprette che ci pascolano intorno <ride> però era già qualcosa insomma nel 1800 ehm, vado a ritroso se non ti dispiace no? ehm, su, sul ruolo degli alpini ma, e, e anche di altri soggetti io ho parlato per esempio dei cosiddetti cappellani militari e, e di altre figure anche lì, adesso ripeto, non, non sono un esperto della materia, faccio pure una considerazione così, come dire, quello che potrebbe essere l'inizio di una discussione, di un dibattito. Eh, penso che non si debba minimamente negare... Eh, le, le opere che gli alpini negli ultimi decenni hanno fatto in termini di volontariato, di assistenza in situazioni di, di sciagure naturali, calamità, eccetera. Eh, questo è una cosa che va riconosciuta. Quello che non va fatto, credo, eh, è che qualcuno poi magari utilizzi questo, cioè il fatto che. Negli ultimi decenni, gli alpini intesi come, come gruppo di volontari, un po' come la protezione civile, no? L'ospedale militare a Brescia. Eh, eh, ecco, però per Covid. Eh, ecco, no? Che sono cose per carità che sono encomiabili e da encomiare. Sarebbe però, credo, scorretto utilizzare questo per coprire la storia precedente, no? Quindi. Eh, non è che facendo una storia critica del corpo degli alpini si negano i loro meriti attuali eh, per carità, ma un, una buona storia dovrebbe comprendere un esame critico di, di tutto quello che è stato fatto in precedenza faccio solo un altro esempio che agli alpini crea sempre molto difficoltà a parlarne eh? gli Alpini della Monte Rosa durante il periodo della Resistenza è no? un, un, una parte degli Alpini che è passata con il regime di Salò con la Repubblica Fascista di Salò ed è stato utilizzato nei rastrellamenti contro i partigiani in Piemonte quindi eh, anche quello fa parte della storia no? che non è per questo che poi bisogna che ne so, tirare le pietre agli Alpini per usare un'immagine biblica ma semplicemente per dire va bene se gli alpini fanno certe cose, non va bene se ne fanno altre, no? che, che vadano a fare una guerra coloniale non va bene, che facciano i rastrellamenti per conto dei fascisti non va bene, che poi gli ex alpini facciano il volontariato va benissimo eh, secondo me, eh, ma è st la stessa dinamica di cui parlavo prima, no? il, il fatto che... Alcuni italiani si siano comportati bene in determinate situazioni non vuol dire che tutti gli italiani si siano sempre comportati bene e il fatto che qualcuno si sia comportato male non significa di per sé che siamo tutti dei criminali, significa che ognuno ha le sue responsabilità e d'altra parte le responsabilità sono personali no? e quindi quello dovrebbe essere. C'è una grossa difficoltà però secondo me a discutere di queste cose perché... Molte persone, mi rendo conto, sono ancora legate ad un'idea di appartenenza ad un gruppo, qualunque esso sia, che siano sia gli italiani, sia gli alpini, sia qualunque cosa, e a una dinamica vecchia, ma sempre presente, per cui del mio gruppo non si può parlare male. No? Eh, il mio gruppo è bravo, è bello, e buono, eh, i cattivi sono sempre gli altri e quindi se qualcuno si azzarda a parlare male del mio gruppo diventa un mio nemico cioè, spesso sentiamo ancora questi discorsi qua no? e, e, e quindi è difficile fare un discorso sul colonialismo eh, o sul nazismo o sul fascismo o, su, o sugli alpini o su qualunque altra cosa se l'atteggiamento è quello l'atteggiamento credo poi magari mi sbaglio eh, ma penso che l'atteggiamento di partenza dovrebbe essere una volta tu dicevi, no, cominciare a fare innanzitutto una pulizia in, in se stessi, no? eh, cioè, io per primo mi devo un po' autocriticare, figuriamoci il mio gruppo, ma nell'ottica di migliorarlo, no? nell di, come, come lo faccio per migliorare me? Lo faccio per, per migliorare il mio gruppo, se, se invece viene messo un limite per cui nel nostro gruppo si può parlare solo bene, allora non si, credo non si vada da nessuna parte, eh, sulla questione della, della strage di Addis Abeba del febbraio 37, intanto eh, come dicevamo prima sa sarebbe bene che, che venisse raccontata no? eh, adesso dicevo eh, qualcuno lo potrà fare utilizzando dei libri scolastici nuovi eccetera eccetera eh, però forse sarebbe bene eh, per esempio non so quanto possa servire però era un'idea interessante comunque da discutere eh, si era proposto recentemente di ehm, fare del 19 febbraio un, una data una ricorrenza eh, no, dedicata diciamo, ai crimini coloniali mm? potrebbe essere poi certo si può obiettare mm. che di, da, di giorno de ce ne sono già 3000 eccetera ah, tra l'altro parentesi forse avete seguito l'istituzione di una nuova giornata che temo anche qui spero di sbagliarmi, ma temo porterà un sacco di polemiche di strumenti, soprattutto di strumentalizzazioni dedicate proprio agli alpini eh, ed è stato scelto il giorno della battaglia di Nikolaevka nella campagna di Russia eh, è, è una scelta che molti storici hanno criticato Sono, ho letto molti articoli molto critici di, di storici perché si presterà delle strumentalizzazioni no? perché facilmente si presterà una, a una glorificazione del, dell'impresa militare, del, de, che tra l'altro è, è una guerra di aggressione. Cioè, Contrariamente a, a, a, no, a certe vulgate, l'Italia ha aggredito l'Unione Sovietica, <ride> no, e quindi al di là ovviamente di poi quella che è stata la vicenda delle singole persone. Però te, temo che ci saranno grossi problemi con questa giornata quindi non so, forse adesso anche qui dico una cosa magari un po' utopistica, forse se si, si chiedesse un parere agli storici prima di prendere ah, delle decisioni, parla, eh, forse sì. potrebbe essere utile, no? Comunque eh, no, dicevo, quindi la, la, la rappresaglia, di, di, che non possiamo neanche più definire una rappresaglia. Dei, eh, dei, delle, delle camicie nere no? è partita da, ovviamente dal federale cioè la massima autorità fascista di Addis Abeba ma poi coinvolse i civili no? questo è l'aspetto su cui storici come Del Bocca si sono soffermati eh, e mi rallaccio anche a quello che dicevi prima del fatto che eh, certi comportamenti da eh, psicologi e psicoanalisti siano stati studiati perché sono apparentemente incomprensibili o, o, o assimilabili a forme di pazzia quello che è terribile di, questo, di, di, di questa, eh, questo avvenimento è che i civili, nel momento in cui civili italiani sto dicendo, che vivevano Ad Abeba come mh, commercianti, autisti di camion, negozianti tutti i misteri normali del mondo eh, nel momento in cui hanno saputo che per tre giorni qualunque omicidio e furto e saccheggio sarebbe stato lecito, non sarebbe stato punito, si sono in massa lanciati con eh, la pala, il piccone, quello che avevano in casa, eh, a uccidere i loro, non dico vicini di casa perché bisogna sempre tenere presente che all'indomani della conquista italiana delle città etiopi, dico città etiopi perché in realtà il resto d'Etiopia non era conquistato, no? infatti poi c'è stata una resistenza contro l'occupazione, ma le città sono state eh, riorganizzate e c'erano anche i piani regolatori con tanto di progetti, disegni eccetera, eh, su un sistema di apartheid, no? cioè, quindi l'obiettivo era la creazione di un quartiere italiano per gli italiani e un quartiere per gli etiopi. Tra l'altro sul modello, come ho raccontato, già utilizzato dai francesi, a dire d'Aua, quando avevano costruito questa città in funzione della ferrovia, che avevano fatto una separazione netta, i francesi da una parte del fiume e eh, gli etiopi dall'altra parte del fiume. E quindi, quella è la, la domanda che apre tutta una serie di riflessioni eh, su sul come sia possibile che la tendenza alla violenza, all'omicidio, al saccheggio, al furto, a, a, ad altro, eh, appaia qualcosa eh, così diffuso che l'unica cosa che, che sembra trattenere un po' le persone è la, la minaccia di una punizione, di una, di una conseguenza no? che in condizioni diciamo normali forse viene avvertita. Però vediamo che nelle situazioni di guerra questo non solo non c'è più la punizione, ma c'è l'incoraggiamento no? del, del, dell'uso del, della violenza in, in qualunque forma e in quel caso no, non era diciamo, un, un periodo di operazioni di guerra, ma era un periodo diciamo, ufficialmente no? a conquista avvenuta, eccetera, ma c'era come hai detto eh, l'idea dalla parte dell'autorità di eliminare quegli etiopi che avrebbero potuto un domani anche ravvicinato costituire un'opposizione un una resistenza no? però forse cioè che, la domanda che, che io mi sono posto e che pongo a voi è ma forse c'è stato anche un calcolo terribilmente cinico eh, e, e, e, che, e che rivela una concezione della natura umana piuttosto inquietante cioè forse le autorità italiane in quel momento di Sabeba hanno pensato di dare ai civili italiani uno sfogo no? come dire facciamoli sfogare per tre giorni eh, gli lasciamo fare tutto quello che normalmente è, è proibito ci saranno riconoscenti no? adesso ripeto, lo sto ragionando a termini di ipotesi poi voi ne sapete sicuramente di, di più, ma come se eh, l'autorità sapesse che alla popolazione concedere delle occasioni di violenza porta un ritorno di riconoscenza. Mi verrebbe da fare, scusate se è un po' azzardato, ma mi verrebbe da fare un paragone con la, la concessione della violenza organizzata nel mondo del, degli stadi e del calcio a cui assistiamo da 50 anni a questa parte, no? cioè viene creato un luogo dove vale fare ciò che di solito non vale in termini di, di violenza nei confronti di altri esseri umani per averne un, un ritorno, tra l'altro poi un ritorno che si, si incastra con molte altre cose, basta pensare alla guerra di Jugoslavia in cui eh, le formazioni paramilitari nascono dai gruppi ultras, no? eh, della Stella Rossa di Belgrado, della Dinamo Zagabre, eccetera, eccetera quindi non so, però for, forse c'è questa cosa, cioè, alcuni governanti sono così eh, cinici, mi viene da dire, con buona faccia dei veri cinici, che erano dei filosofi invece che dicevano tutt'altro, che non, è, non erano per niente cinici come diciamo noi oggi, anzi erano eh, delle, delle persone che riducevano al massimo i loro bisogni, e forse in modo anche utile per, per l'umanità e per il mondo, eh, forse viene usato in questo modo, eh, Sull'ultima cosa che dicevi del, degli aeroplani, no? eh, poi si collega a questo fatto, cioè questa, perché poi dopo quei tre giorni la, la, la strage è continuata, cioè ad Addis Abeba si è chiusa lì, si calcola alcune stime dei, degli stranieri non italiani presenti ad Addis Abeba in quel periodo, calcolano 6.000 persone uccise in tre giorni, no? 6.000 civili fra uomini, donne e bambini, eccetera. Però poi eh, Graziani e le altre autorità colgono questa occasione per eliminare quelli, come dicevo, che potevano in qualche modo costituire in futuro un'opposizione, principalmente il clero. No? Il clero etiope eh, non vedeva di molto di buon occhio l'occupazione italiana eh, il clero etiope aveva una sua, chiamiamola, eh, una specie di città santa, no? Debre Ribà, non, so, non so bene il, come si pronuncia l'accento, eh, in cui vivevano migliaia di, eh, noi potremmo dire, seminaristi, no? Eh, di, di, cioè, alcuni membri del clero, c'erano delle specie di seminari, se, se, se posso spiegarlo così, e quindi c'erano dei ragazzi, dei giovani che si preparavano per entrare nel clero, no? Che vengono sterminati pochi giorni dopo. No? Anche lì le cifre ovviamente sono imprecise, approssimative. Ma si parla di almeno 2000 persone che vengono uccise. Lì vengono fucilate semplicemente dall'esercito. Eh, tra l'altro, sulla questione che hai detto dell'Argentina, anch'io quando lessi quel, quel fatto degli aeroplani mi venne immediatamente in mente. Eh, la modalità con cui negli anni 70 in Argentina erano stati eliminati alcuni, eh, alcuni tra l'altro anche lì giovanissimi, perché considerati potenziali oppositori politici, no? Ma ehm, direi che non è l'unica eh, modalità di eh, sterminio inventata in qualche modo dagli italiani e poi presa eh, a modello da altri successivamente, no? Eh, vi verrà in mente perché ne abbiamo parlato un po' di tempo fa eh, oggi chiunque in Italia, in Europa quando sente la parola campo di concentramento, lager, campo di sterminio pensa ai nazisti tedeschi no? eh, però in Libia eh, l'esercito italiano sempre con Graziani, guarda caso aveva adottato questa pratica Ben prima che Hitler prendesse il potere in Germania, no? eh, anzi, eh, oltre al campo di concentramento, aveva utilizzato questo, però, non l'aveva inventato eh, Graziani, ma l'aveva accoppiato dai turchi che avevano prima massacrato gli armeni nel 1915. Ma la, la deportazione, no? cioè lo spostamento di centinaia di migliaia di persone in luoghi desertici con delle marce forzate durante le quali già ne muore una parte e poi la parte che sopravvive viene messa in un campo dove le condizioni di vita, igieniche, sanitarie, eccetera sono terribili e quindi un'altra parte non sopravvive al campo e questo elimina qualunque possibile resistenza di, di quella popolazione quindi si può risalire eh, all'indietro e, e adesso non per dire che eh, l'esercito italiano abbia inventato tutto lui per carità ma eh, anche queste sono le responsabilità, in qualche modo, ma non per chissà quale motivo, semplicemente perché non accadano più. È bene ricordarle. Eh, quindi quella, quel collegamento con, eh, con l'Argentina è sicuramente mm. ragione a farlo. Due cose ancora. Certo. La propensione alla violenza è la normalità, è una domanda che ti pongo. Cioè, e poi eh, un altro momento dici. Come nasce il desiderio di uccidere, come affrontare questo problema? Allora, volevo riprendere un momento, forse la conosci la, la dichiarazione di Siviglia sulla violenza? Mi pare. No, comunque c'è stato un incontro nel 1986 no, di, di intellettuali, docenti a livello mondiale, si incontrano Siviglia, che è l'anno della pace, nel 1986, per discutere sulle convinzioni ben radicate della natura congenita della violenza okay. umana. Questa roba qua l'ho presa da un testo di uno che si chiama Piero Giorgi, che era venuto qua okay. presentando un libro La violenza è inevitabile, una menzogna moderna, origine culturale della violenza e della guerra. E allora, la dichiarazione, riassunto in cinque cose, dice... Non è scientificamente corretto, questo l'hanno detto questo Fior, fior un po' come l'ICP di adesso per l'ambiente, mm -hmm. questi, queste questioni. Non è scientificamente corretto ritenere che, abbiano, che abbiamo ereditato la tendenza di fare la guerra dagli animali. 1. Mm 2. -hmm. Che il comportamento violento sia programmato geneticamente della natura umana. 3. Che l'evoluzione umana abbia selezionato in modo preferenziale il comportamento aggressivo. 4. che gli esseri umani abbiano un cervello violento 5. che la guerra sia causata da istinti mm. e poi mm. questa roba qua è avanti insomma. per cui, diciamo, questo per, dire, per aiutarti a, sì. A, sì. Sì. A, a orientare una, una risposta diciamo, se è normale la violenza no? e, e un'altra cosa che eh, mi viene da dire che tu dicevi, il 19 febbraio crimini coloniali noi abbiamo, lo scoperto leggendo il giornale l'altra settimana giornata della memoria il no, 9 maggio assassino di Moro no? mm -hmm. che dice eh, il 9 maggio mille cose, yeah. ah. <ride> mille cose Vabbè, no. adesso c'è questa <ride> <ride> bisogna commemorare, rinnovare eh, conservare, rinnovare la memoria eh, storica condivisa no? poi parlano di terrorismo no? <coughs> degli altri e il terrorismo verso di noi no? e non parlano del terrorismo noi verso gli altri è no? okay. eh, proprio okay. questa la mancanza che tu dicevi Allora, questo mi ha fatto pensare che noi abbiamo l'11 di settembre no? eh, lo associamo alla battimento delle torri gemelle no? ma però che è il terrorismo dei privati perché erano dei privati qua, no? e però c'è anche l'11 settembre del 73 che è, è, è stato, ah, no? certo. che è il colpo di stato che è il terrorismo di stato, terrorismo no? di stato no? quindi certo. è il terrorismo verso, degli stati non verso non so i cittadini come viene raccontato nei libri di storia degli Stati Uniti ah, e, e però c'è anche l'altro l'11 settembre che è nel 906 in cui è iniziata la lotta non violenta da parte di Gandhi in Sudafrica uh -huh. no? e quindi il Satyagraha no? quindi la, la, la lotta per la, la ricerca per la verità e la lotta popolare non violenta. Certo. No? E allora eh, quest, riuscire a tenere insieme queste, questo positivo che c'è nella cultura, se è coltivato bene, e, e, e il negativo, cioè riuscire a tenerli insieme. No? evitando che uno neghi l'altro no? sì. può essere interessante e, e quindi tu dici eh, come nasce il desiderio di uccidere come affrontare questo problema? siamo preparati no? volevo ancora dire una cosa sì. su questo mm, un pedagogista militare perché anche i militari c'è i pedagogisti dice che eh, per insegnare a uccidere che è una cosa contro natura, per certi versi. No? Eh, noi dobbiamo, diciamo, educare le, le persone da quando nascono fino a, attraverso i film, attraverso tutta una serie di correggi dei piccoli eh sì, <ride> e tante altre cose. E Poi dobbiamo praticamente insegnare loro un anno con il servizio militare le cose ben fatte, no? per cui non è una cosa che così certo, certo. Eh, uno nasce. No? e la domanda allora è tu in parte ne dai già anche una risposta no? perché alla fine quando parli della natura umana mm. l'inconsistenza della pretesa di, di conoscere mm. eh, il proprio io no? il fatto che noi non siamo un io separato dagli altri ma siamo un intreccio di relazioni un tessuto di relazioni ecco. cioè, se potessi sviluppare questo Discorso qua potrebbe essere utile perché eh, come dire, ehm, permette di eh, renderci conto che se noi riconosciamo che siamo anche negli altri, no, eh, abbiamo la possibilità di, diciamo, di, di essere più empatici. No? Questo ci permette, ad esempio, eh, è quello che ha permesso in Sudafrica attraverso eh, la, la, la, la cultura dell'Ubuntu, no? che, che è esattamente questo, ossia il fatto che tu ti riconosci nell'altro mm. e, e quindi non puoi affrontare, nel momento in cui tu affronti un conflitto devi affrontare la domanda principale che è cosa faccio del mio nemico, no? mm. che perché in quel caso sono io il mio nemico se l'altro è me. Allora, di... di. ci provo, eh. di eh. ci, ci provo, eh, sì, diciamo è un po ci provo, ma è sempre con i miei limiti. Per cui, diciamo, non essendo uno scienziato che si occupa in modo professionale di queste cose, posso, po posso dare de delle, delle ipotesi, mettiamola così. Eh, ma intanto direi che mi, mi sembra pienamente condivisibile quello che hai eh, citato della dichiarazione di Siviglia eh, cioè che non ci sia un cosiddetto istinto una cosiddetta ereditarietà eccetera no? che non esista eh, a parte che insomma, sappiamo benissimo che il concetto di natura umana è uno dei più controversi che, che ci siano forse, forse affermare che, che esista una natura violenta mi sembra quantomeno indimostrabile, no? insostenibile eh, proverei a risponderti parlando di, di formazione no? di, di, di, di, di come diventiamo quello che diventiamo no? eh, io sono, eh, ho sempre confessato di essere abbastanza aristotelico eh, sono abbastanza d'accordo con o perlomeno credo che ci sia molto del giusto nell'idea che noi esseri umani impariamo per imitazione no? cioè che impariamo imitando gli altri esseri umani che vediamo intorno a noi tanto più quando siamo bambini no? e penso anche qui non sono un pedagogista ma penso che abbia a che fare con questo anche il legame affettivo che stabiliamo con le persone no? cioè noi tendiamo ad imitare di più le persone con le quali abbiamo un legame affettivo e tendiamo a imitare di meno o quasi nulla le persone con cui non abbiamo una con cui non proviamo dei, dei sentimenti, delle emozioni no? in questo adesso non voglio fare troppo il catastrofista ma in questo sicuramente questa è un po' la mia convinzione la scuola come è organizzata, ma non solo in Italia e anche in molti altri paesi, non funziona, cioè non, non serve secondo me a nulla dire, far leggere, far studiare qualcosa se non c'è la creazione di una situazione in cui innanzitutto si stabilisce un legame tra le persone, no? fra chi, diciamo così, fra molte virgolette insegna equipa. e chi impara. Prima, non credo che si possa parlare di istinti verso la violenza ma è chiaro che vivere in società in cui costantemente si ricevono degli esempi che vengono tra l'altro eh, accompagnati da una connotazione positiva degli esempi di violenza. No? Ma non parlo del 1910, o del 1920, del 1930, parlo anche del mondo in cui viviamo. No? Non necessariamente una violenza che si esprime col fucile, ma una violenza io anche qui, correggetemi se dico dei sottidaggi di profano, eh, perché sono in un luogo in cui queste cose si, si studiano con maggior precisione di quanto lo posso fare io. Violenza intesa, in un senso più ampio, eh, di rapporti fra le persone basati sull'idea di superiorità-inferiorità. No? Cioè, eh, finché si continua, a livello anche solo della nonna che porta a passeggio il bambino piccolo e in modo così anche abbastanza subdolo gli passa il messaggio che eh, tu ed io siamo superiori a questo, a quello, a quell'altro l'uomo nero, quell nero, il il nero bai bai. E, eccetera eccetera no? ma uh -huh. anche senza arrivare eh, ovviamente c'è la questione uh -huh. del razzismo il colore della pelle eccetera ma anche solo a livello di gruppi e di famiglie no? ehm, chi, chi di noi non ha vissuto l'esperienza quando eravamo bambini di sentirci dire dalla mamma, dal papà, bravissimi finché volete, non andare poi mai in quella via perché in quella via ci abita della gentaglia, no? quelli che abitano lì sono tutti dei delinquenti, ecc. noi invece, cioè, insomma, sappiamo da studi del Novecento e anche prima che eh, molte volte la, la tipizzazione del delinquente serve per farci sentire buoni e migliori noi. No? Eh, eh, cioè L'invenzione in, del delinquente, del criminale, poi certo che ci sono anche i delinquenti criminali veri, eh? non, sto dicendo, non sto negando quello. Eh, è chiaro che se uno vi, vi ruba la borsa è, è un ladro, punto. Però creare il gruppo, no? la figura, il quartiere, la zona, quello che volete. Eh, malfamato eccetera eccetera serve anche a quello no? è un po' come dicevamo prima dire che gli inglesi e i francesi sono dei criminali nelle loro colonie serviva a, a credere che noi invece fossimo buoni e, e così via no? quindi secondo me bisognerebbe intervenire su quello su, sul fatto che eh, sono troppe secondo me si sono troppo accumulate nel tempo eh, i messaggi sbagliati diciamolo pure no? adesso c'è secondo me la società di oggi poi abbattetemi quando divago troppo eh. Eh, si è purtroppo secondo me affermata una tendenza a non dire più che qualcosa è sbagliato no? è un po' come se andasse bene qualunque cosa no? No, non, hai non hai il diritto di criticare nulla non puoi mai dire che qualcosa è sbagliato Beh, secondo me la nonna che dice al bambino guarda che i neri sono delle brutta gente, eh? secondo me quello è sbagliato. <ride> cioè, mettere in testa un bambino che è una persona perché ha la pelle nera o perché abita nella via tal dei tali è una brutta persona, quello secondo me è sbagliato. E quella nonna sbaglia. E non ho remora a dirlo, io vorrei che la nonna quello non lo dicesse più, punto. No, Adesso ho fatto un esempio, scusate, stupido, ma per, per dire... E lo stesso, io ho iniziato e quasi chiuso il libro con un riferimento, in un certo senso un po' stupidino, ma volutamente, no? a me che gioco con i soldatini da bambino, all'inizio dico, io da bambino giocavo con i soldatini, perché la nostra generazione quello aveva da giocare. Poi mi sono reso conto dell'assurdità della cosa, se vogliamo, no? E adesso non, non, non regalerei dei soldatini a un bambino, non gli regalerei una pistola, un fucile, come si faceva ai nostri tempi, no? E immagino, ho immaginato, che mio nonno fosse infastidito da questa cosa. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto, per dire di quanto spesso non pensiamo alle cose che facciamo, no? Quando io avevo 16 anni, e quindi mio nonno era già un signor anziano la guerra era passata tanto tempo eccetera eccetera allora quando io avevo 16 anni eh, ho avuto il mio momento punk e a un certo punto eh, <ride> vabbè, cioè, noi abbiamo avuto negli anni 80 abbiamo avuto questa fortuna no? di avere un momento punk vero eh! allora mi sono comprato gli anfibi no? da buon punk mi sono comprato gli anfibi sono andato all'inferno in mio po' comprami gli anfibi torno a casa mia madre mi vede con gli anfibi non che a lei gliene importasse nulla però mi ha detto solo una cosa cioè, della serie mettiti quello che vuoi addosso solo una cosa quando andiamo da nonno non te li mettere gli anfibi perché lui qualunque cosa che gli faccia venire in mente la guerra lo fa star male io non ci avevo minimamente pensato perché per me gli anfibi servivano per ballare no? per pogare per, per, per vestire ecc. non avevo minimamente pensato che potevano far venire in mente a uno che aveva fatto la guerra i suoi traumi no? allora detto ok <ride> no, però queste cose qua, no? eh, verso la fine del libro, cito di nuovo soldatini a proposito di Vittorio Mussolini, uno dei figli di Mussolini, che eh, durante la guerra eh, d'Etiopia era un pilota dell'aeronautica militare no? eh, e quindi partecipava ai bombardamenti sui civili, perché poi i bombardamenti italiani come spesso succede nelle guerre, sono sui civili, non, non solo i bombardamenti italiani. E a un certo punto lui, dopo la guerra, nel 1937, scrive un libro, lo pubblica, non so se l'abbia veramente scritto lui, se l'abbia dettato qualcuno, ma questo non è importante, si, si intitola Voli sulle Ambe, le Ambe sono le montagne dell'Etiopia, dell Amba, no? Amba Ambalagi, eccetera. E io ho trovato una frase eh, scritta, cioè o perlomeno firmata da Vittorio Mussolini, che dice così, vedo con dolore e mi capiterà, capiterà poi ogni volta che sbaglierò il bersaglio, lui brava, no? buttava le bombe, eh? che non ottengo che magri effetti, forse anche perché mi aspettavo esplosioni in mani tipo film americani, eh, eh, lo dice uno nel 1937 c'erano già i film americani con le bombe che scoppiavano, eh? come adesso. Mentre qui le casette degli abissini, cioè quindi lui sta ammettendo che tirava le bombe sulle casette degli abissini, tranquillamente in un libro pubblicato così: fatte di creta e sterpi, non danno nessuna soddisfazione al bombardiere. Cioè lui si lamenta, si lamenta con dolore, dice all'inizio della frase, usa, però ci rendiamo conto dell'uso completamente distorto delle parole, perché. Le bombe non gli danno soddisfazione, perché invece di fare la bella esplosione come nel film, semplicemente muoiono gli abitanti, ma lui non era quello che voleva. Allora, adesso, al di là del... ma non perché è figlio di Mussolini, eccetera, eccetera, ma non era quello che volevo dire. Quello che voglio dire è, siamo poi sicuri che eh, tutti i bambini e tutti gli adulti siano in grado... Questa è una domanda che pongo, eh? non ho una risposta, ma è un dubbio che, che, mi, mi, che mi assilla. Quando obietto a qualcuno che il tal film eh, può essere considerato un'istigazione alla violenza, normalmente mi viene risposto, eh, ma perché tu lo vedi così, ma crederai mica che gli spettatori, i ragazzi che guardano quei film, lo prendono sul serio? No? Mi viene sempre risposto così. Io non so se capita anche a voi, no? Eh, se dico, ma forse non sarebbe il caso di mh, trasmettere certi film, cioè, no, ma figurati, la gente mica lo prende sul serio, è un film. Allora, un'affermazione come questa qua mh, mi, mi fa dubitare, no? Cioè, siamo poi sicuri che esporre continuamente alla rappresentazione della violenza le persone, davvero tutti lo prendono solo come un film? Non so, eh? <ride> di, di, di, ditemi voi che, che ne sapete di più. Eh, io sarei per, adesso tornando anche, perché devo finire di rispondere alla tua domanda, tornando anche alla questione esempi, imitazione, libri di scuola, racconti, eccetera. Secondo me e ci vuole, eh, io l ho, l ho dovuto, mi sono sentito in dovere di raccontare questo, questo eccidio di Addis Abeba in alcune pagine, no? Spero di essere riuscito a raccontarlo in modo critico e non farne, farne un'esaltazione. Però cerco anche sempre, in, in tutto quello che scrivo, nei racconti di viaggio, brevi o lunghi che siano, e, e, e nei lavori che ho fatto, eccetera, cerco sempre di offrire il modello positivo. No? Eh, qui, per esempio, c'è eh, la comunità di Aura Amba, ci sono comportamenti di altre persone in altre occasioni che a mio modesto avviso, possono essere considerati degli esempi da evitare no? o comunque da prendere in considerazione. Eh, per esempio, io, se potessi decidere il sommario, l'indice di un libro di storia, cambierei molte cose, cambierei sicuramente i titoli dei capitoli, l'organizzazione dei capitoli, eccetera, e eh, dedicherei un capitolo a Gandhi e poche righe a Hitler. Eh, secondo me questo fatto di dedicare 50 pagine a Hitler, 50 Mussolini e tre righe a Gandhi, a Gandhi come a tanti altri. Adesso hai fatto l'esempio del 1906 della non violenza, ma, ma non lo so. Io no, mh, sì. per gli anni '80 farei un capitolo su Vaclav Havel e sugli intellettuali ciechi di carta 77 e tre righe su, su Brezhnev. No, cioè diamo lo spazio. Adesso sto esagerando un po', no, ma nel senso, diamo a, a chi offre un modello tu dicevi di resistenza in certi sensi e, e, e così via, diamo la possibilità di farsi conoscere, no? eh, altrimenti torniamo sempre al fatto che l'italiano più conosciuto nel mondo finisce ad essere sempre Mussolini, no? il secondo è Berlusconi. <ride> cioè, e, e, e continuiamo a avere, adesso. scusate se divago, ma io trovo sempre veramente sempre assurdo che continui a esserci un pregiudizio contro la Germania come dire, eh, ma dei nazisti non ci possiamo fidare no? cioè, quando insomma, eh, mi sembra che negli ultimi 50-60 anni la Germania abbia prodotto tutt'altro in termini culturali e, e, e, e sociali e, eccetera eccetera e continua a esserci questo pregiudizio i tedeschi sono dei nazisti eh, e così via no? quindi mh, forse in tutti i piccoli dettagli come quante pagine mettiamo sul libro di questo, quanto mettiamo. non voglio negare qualcosa, eh, se no per carità non voglio fare il negazionista assolutamente, dobbiamo dire come ha fatto Hitler a prendere il potere, come ha fatto Mussolini e come ha fatto Lenin, e come ha fatto Stalin, dobbiamo dirlo, ok, gli diamo uno spazio, poi però diamo un altro spazio a qualcos'altro che sia un'altra cosa che possiamo prendere a modello, altrimenti anche perché io penso che ci sia sempre un equivoco. Eh, diamo per scontato, così provo a chiudere, tornando all'inizio del tuo discorso, diamo per scontato che facendo vedere il male, la malvagità, questo suscita un'avversione. No? Come se non ci fosse bisogno di dire che è qualcosa da contrastare, da, da, da rifiutare come se fosse scontato che siamo tutti buoni, no? e che poi arriva ogni tanto qualcuno un po' pazzo e fa delle cose strane. No? Io non darei per nulla, per scontato questa cosa, cioè direi eh, abbiamo molto bisogno, anche perché a me è capitato, io ho avuto la fortuna eh, nella vita di parlare con tantissime persone giovani, e mediamente le persone giovani anche adesso sono come ero io quando ero giovane cioè molto confusi <ride> e, e non, non hai per nulla le idee chiare su cosa sia bene, male, giusto e sbagliato eh, e se ti fanno vedere Mussolini e Hitler molto spesso ci trovi qualcosa di attraente quando hai 16 anni eh, poi hai magari la fortuna che qualcuno ti dice eh, no ma guarda che no? <ride> fai attenzione, ma altrimenti secondo me è, è, è molto, molto facile essere attratti da queste cose ed è perfettamente normale, io credo non ci sia nulla di, di sbagliato né a esserlo né a dirlo, quando hai 16, 17 18 anni sei confuso, hai le idee confuse e hai bisogno di esempi positivi. Vari opportunità pari opportunità. <ride> Ma pa io mi sbilancierei un po', eh, perché io non e sono che... gli <ride> Io mi sbilancierei un po' e come dicevo, facciamo dei capitoli più corposi su, su, eh, su sì. più Due cose Giorgio. Sì. Chi... di quelle, poi sono le 8, non so. State... Dai, io, non sono eh... voi voi. Giorgio dobbiamo chiudere. sono due ore eh. di registrazione no, dobbiamo chiudere no, anche no, la registrazione. Uno eh, ehm... cinema, cose come Centro Studi di Sereno Regis qua abbiamo Gli Occhiali di Ganni, che è una rassegna che sì. eh, dentro il Torino Film Festival premia tutti quelli che sì. eh, sono, diciamo, filmati che cercano di raccontare la realtà sì. con gli occhiali di Ganni. Seconda cosa, un po' di, come si chiama, eh, pubblicità progresso. Sì. Eh, seconda cosa, eh, c'è anche, eh, per, per aiutare i giornalisti anche a scrivere, sì, sì, Quindi, c'è come raccontare i conflitti, allora c'è il giornalismo di pace, che è anche una pubblicazione che, che è disponibile. Ottimo. E poi ci sono anche i canti, che sono importanti. Allora chiuderei con, con il canto dello spaventapasseri. Eh? Per cui, vedete qua, no? se c'è anche il chiesto per voi. Eh. Vuoi Costanza che canti che... che... che... che... bene ti no, corrompe sono... <ride> vi do, no, <ride> vi do, vi do, vi do... Se, seguiti almeno eh? non fa qua, cantiamo io e lui che così... no, no, io sono facciamo insieme prima fa così figlio non andare coi signori della guerra ma che ti è andato puoi piantarla nella terra e di legno buono potrà crescere lui quando fiorirà sarai di certo ancora vivo, quando fiorirà sarai di certo ancora vivo. È chiaro come funziona? Allora andiamo sul secondo. Figlio puoi gettare la divisa che ti è dato, servirà di più nel campo appena arato, sopra un palo mettila con un cappello in mano, Scaccerai gli uccelli che non mangeranno il grano, Scaccerai gli uccelli che non mangeranno il grano. Lo spaventa spaventapasseri va al più di un generale, difenderà il tuo pane e il tuo campo da ogni male, in generale invece sa piantare solo dolore, e sopra i nostri campi non ci nasce neanche un fiore. Ottimo. Un applauso. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a Paolo e a Giorgio. Eh? Grazie mille.